Sofia, vuoi sposarmi? Ah, ma tu stanotte hai dormito qua con me? Dai, sveglia Sofia, Sofia, svegliati, ma sei una dormigliona! Adesso ti preparo un'ottima colazione, poi ti chiederò di venire con me in un posto magico e ti farò la mia dichiarazione d'amore. Che ansia! Questa ragazza mi ha rubato il cuore. Ma come ha fatto? Io non ho mai provato niente di così forte per nessuna. Spero di non correre troppo, ma voglio chiederle di sposarmi. Non la voglio assolutamente perdere. Luigi, adesso basta. Vai a preparare la colazione e vedi che tutto andrà bene. Chissà cosa le piacerebbe mangiare. Quali sono i suoi gusti? Il latte marmellata spremuta d'arancia dopo questa colazione non potrà dirmi di no ne sono sicuro con questo profumino non può non svegliarsi mm. Mm. Mm. oh mio dio ma dove sono? dove ho dormito? Ieri sera mi sono addormentata, sì, sono a casa di Luigi mm. Però, che profumino, questo Luigi deve essere un ottimo cuoco Ah, si è svegliata, la sento arrivare Buongiorno Luigi, grazie dell'ospitalità e di quest'ottima colazione Buongiorno, Sofia. Spero che la colazione che ti ho preparato ti piaccia. Oh, sicuramente. Ma tutto bene? Uh, sì, tutto bene. Ti vedo strano. Ho come l'impressione che tu mi debba dire qualcosa. Mi sto sbagliando? No, Sofia, non ti sbagli. Ma non è il momento giusto per parlarne, tantomeno il posto. Adesso andiamo a fare colazione. Il mio stomaco brontola... Ok, principessa, andiamo? Si mangia? Va bene, anche il mio stomaco inizia a dirmi qualcosa. Come vuoi tu. Quando te la sentirai, potrai dirmi quello che vuoi. Io sono pronta. Mm. Vediamo cosa c'è di buono. Cosa mi ha preparato il mio amico Luigi? Ti ho preparato la colazione con quello che mi era rimasto in casa. Non c'era molto, però spero che ti piaccia. Tieni, ti verso un po' di latte. Grazie, sei molto gentile. Bevo anche un po' di succo di frutta. Sì, anch'io bevo un buon succo di frutta. Luigi, fai attenzione, la bottiglia del succo ha ancora il tappo. Ah, uh, vero. Oggi sono un po' distratto. Scusami tanto, Sofia. Non ti devi scusare, Luigi. Se c'è qualcosa che mi devi dire, dimmela pure. Io sono qua, non ti preoccupare. Sì, Sofia. C'è qualcosa che ti devo dire, ma per dirtela scelgo di portarti in un posto diverso. Sofia, vai a cambiarti, che poi ti voglio mostrare una cosa. Va bene Luigi, sei molto misterioso oggi. Torno subito. È molto strano oggi Luigi. Spero di non aver fatto qualcosa che possa avergli dato fastidio. Ha detto che mi porterai in un posto magico. Sono molto curiosa. Sono quasi pronta, devo solo mettere le scarpe Ok, io sono pronta Luigi ha dimenticato la felpa, gliela porto Eccomi Luigi, sono pronta, ti ho portato la felpa Oh che sbadato, grazie Sofia Tieni Luigi, dai che andiamo Tu sei pronta? Io tra un attimo vado a prendere la vespa Vieni Sofia! Eccomi! Possiamo andare! Luigi, ma dove siamo? Questo posto è bellissimo! Andiamo Sofia, ti faccio vedere una cosa! Sofia, sei pronta? Oh, Ma dove siamo? Questo pozzo è antichissimo C'è anche un ferro da stiro È adorabile Io voglio restare qui Voglio vivere in questa casa Voglio bere da queste anfore Cibarmi di questo cibo Luigi, ma chi appartiene a Questa meravigliosa casa? Sofia, vuoi sposarmi? Secondo te?